dalla Vale, siamo venute qua perché questa sera facciamo una cooking class yes. di sushi. Meraviglia! Praticamente la Vale e il suo fidanzato hanno una, anzi, sperilo tu, abbiamo una piccola realtà eh, all'interno della quale facciamo corsi di cucina e cene private. E questa sera noi eh, ci dedichiamo a Silvia e a Jimmy e abbiamo preso un salmone gigante un super branzino e il tonno in vassallo esatto quindi se siete di zona e volete imparare a cucinare perché poi fate di tutto risotti, Sì, zucca, sì, ci sono un sacco di, di classi monotematiche e poi invece c'è il corso base di cucina e il corso base di pasticceria quindi potete veramente fare di tutto. Cioè, cucina healthy e anche non perché il mio fidanzato, da buon chef, è anche sì, un buon gustaio infatti ci sta stracazziando perché diciamo: Ma scusa, quello si può fare senza quello. Si <ride> eh, può? No? Ok. Però è abituato, insomma. <ride> ah, okay. E ora andiamo a fare i sushi. Quella sì, sopra manetta. C'è la carne che arriva praticamente fino a qua sopra, no? quindi fino qua. Sì. Tanti fanno il taglio dritto, invece è un errore, si cerca di prendere tutta la carne possibile, quindi è un taglio trasversale. Qua c'è una parte dura, quindi si elimina, il taglio praticamente è questo. Si ferma praticamente alla lisca. Punta, inclinazione 20 ⁇ gradi, si va a raschiare praticamente dove c'è la disca quindi, sentite proprio il rumore che fa, se non sentite il rumore vuol dire che stai lasciando la carne attaccata alla disca. Sentiamo in tensione, poi toccate. Si arriva praticamente fino alla fine della pancia. Qui sono tutte le spine, quelle praticamente della pancia, ok? Qui finiscono, quindi entriamo. sempre perché è ai 20 gradi Sempre seguendo la... Eh, la risca, esatto Sotto la testa Taglionetto Tac! Capito? Eh, in pratica... Cioè, eh, sì... Ci hanno lasciato un grammo un di carne Scusa, Jimmy, se filmo solo Riccardo No! sono comprensibilissimo Capirai comprensibilissimo. che... Comprensibilissimo Andiamo la pelle, la pelle dalla coda. Ah, questo è bello, guarda. Ah, che Però qui rimane solo la pelle. La, la pelle. E attenzione, si chiama proprio taglio sashimi. Sembra mm. buono. Si, mm. si, si taglia. Lui. Okay. Sì, infatti. Sì, infatti. E il pesce va sempre tagliato proprio in taglio netto, non, non devi, eh. devi seghettare, soprattutto il salmone che è una carne molto grassa, e molto morbida. Deve essere proprio un taglio preciso. Abbiamo vedi. già la gocciolina noi. Vedi che faccio un passaggio sumo. Sì, sì. no. Sicuramente non me lo ricordo neanche io perché non ci vado, non so da quanto. Ma io ho smesso ad andarci perché... Ma come andavate però spesso no? Sì no ma perché... No aspetta ma perché lei va a i... Ecco da sinistra. No no, vabbè, basta, cioè è conclusa tutti, qui. Però, eh. Va a i, cioè c'era il periodo in cui c'era solo sushi, quasi tutte le settimane andavamo a sushi, ora c'è solo... No, no, la pizza c'è sempre stata, ora c'è la carne rossa. So. Vabbè, ma a parte questo, quindi quando poi a me... Vabbè, messo... la prossima cena è il allora. Eh vabbè, con lei... mi uguale eh? Anche più piangi Ok, <ride> okay. Basta Praticamente già fatta Oh fai piano, io sto andando piano piano eh Cioè Non è una gara, madonna Quindi facciamo un po' di lavaggi, generalmente sono 5 o 6 Trasparente Con la batteria tutto l'amido che c'è Ah si toglie l'amido? si sì, va pensavo tolto. che fosse quella che compattasse ma infatti se non lo togli si compatta troppo la parte più importante è proprio il riso non devi dare il giusto tempo di cottura vedi come è bianca, allora. è alto, è bianca. quindi è mezzo chilo di riso e 7 decilitri di acqua in quanto cucina? allora adesso è importante avere un bel che di vetro quindi vedere quello che succede qui adesso ne accendiamo il fuoco Mi messo no. quando inizia a bollire si abbassa al minimo si comincia a contare 5 minuti al minimo da okay. quando inizia a bollire ok Dopo questi 5 minuti spegniamo e lo lasciamo lì per altri 5 minuti. Quindi va completamente assorbito. Non va mai aperto perché è di vetro. Perché, non va mai aperto e non devi alzare per guardare se sta bollendo, perché altrimenti ti spassano per dire le proporzioni. Esatto. Della, della, della ah, va assorbimento, ok. Esatto. Uh, guarda tutte queste preparazioni. Cioè, puoi mangiare un po' Oh, non oh. serata. E ora è pronto? E adesso va, mi dico, un cucchiaio Aperto. così a taglio, non un cucchiaio tu, altrimenti si impacca. Vedi oh. diciamo un a po' raffreddito. Ma sì. poi è stupida sta cosa, perché io gli ho detto? Cioè cotto perfetto. Mm. Nel senso un secondo in più sarebbe attaccato. Se Sì, no, è giusto, è giusto così ormai è consolidato. Ma compri sempre la stessa marca? Sì, ah. ma anche gli altri sono Ah, okay. uguali è una consistenza un po' diversa però le proporzioni di riso e acqua sono vai, sempre pro... le stesse. però quello è il discorso del volume se non hai questo puoi utilizzare vetro, plastica, non e metallo perché metallo avendo c'è eh, rischi che ti... ti dia dei sapori strani mm. poi qua non c'è diciamo una proporzione vera e propria di sale e zucchero va un po' a gusto personale c'è chi piace con più più dolce, che piace invece più salato, più sabido. Quindi tu l'hai fatto con aceto di riso? Aceto di riso, sale e zucchero. Se non mettessi l'aceto praticamente non riesci neanche a lavorarlo perché si incolla tutto. Mm -hmm. Invece con l'aceto la, dell'aceto vedi che diventa un po' più sì. E che proporzione è sale, aceto e zucchero? Generalmente su mezzo chilo metti un decilitro di aceto, 10 grammi di sale e 20 di zucchero. Oppure puoi essere 10-10, oppure puoi metterne molto di più. Diciamo che la, la, la mia proporzione è questa. Poi va, okay. ripeto a gusto, adesso lo assaggerete mi direte se sì, è proprio dolce, no va mm -hmm. bene. Va no, ma anche tre in che sto tosse... e anche sto tosse... qui ma ragazzi no, ho altro che voglio che l'inizio buon lindo. appetito grazie ciao, ciao. Ciao, ciao. adios ah. ma vabbè io vado a maggio